Dentro la cassetta c'era un foglio di carta ingiallita con sopra cinque segni neri. Dennison lo prese e lo gettò da parte ed entrambi si chinarono a vedere. Si guardarono l'un l'altro, le fronti aggrottate. Dentro la cassetta c'erano delle cose simili a scatole. La maggior parte lunghe quanto una mano, forse qualcosa di più, ma non più larghe, e alte due o tre dita. Ognuna era coperta di tela. Correndo, Rud si sentì pieno di paura. Ancora dopo parecchi mesi, mentre stava nascosto nei boschi, ricordava con terrore la cassetta. E talvolta, quando faceva dei segni nel fango, erano i cinque segni che aveva visto sulla carta ingiallita che ricopriva quelle cose là dentro. Libri